non piangere più buongiorno 24 dicembre 2018 vigilia di Natale e sono qua per darvi i miei più calorosi, caldi, sinceri auguri di Natale cercate di passare delle feste splendide con le persone che amate di più e mangiate bevete divertitevi sono state bene cercate di stare bene il più possibile e poi ci sono quei pochi giorni prima di capodanno in cui vi consiglio di fare un fioretto pensando un pochettino a quali sono gli obiettivi che vorrete portare a termine con il nuovo anno, è molto importante questa cosa qua perché senza avere una meta non si sa dove si finisce e si potrebbe finire anche dove non vorremmo quindi il mio consiglio è quello di dedicare qualche piccolo momento prima di Capodanno per pensare a quello che vorrete veramente che accada nel nuovo anno ok? un progetto vero, importante va bene, io vi auguro buon Natale e un felicissimo anno nuovo sono sempre qua sulla pagina in, qualche, in questi giorni staccherò un pochettino anch'io per riposare un po ma ci sono sempre e il nuovo anno sarà pienissimo di sorprese continuate a seguirmi Ciao. Riva, Santa Claus, arriva in città. Yeah!